La presenza di Vandana Shiva agli orti di terra Ondus a Ciampacavallo rappresenta un momento importante di sintesi di questa campagna per, per le terre pubbliche che mette insieme mondi diversi, quello degli orti urbani e dei giardini condivisi e il mondo del, delle, degli agricoltori che cercano con fatica di eh, coltivare e portare reddito nelle, nelle terre e da oggi unisce un altro pezzo che è quello sulla campagna per, per i semi. Di contrasto a questa proposta di direttiva europea che blinda eh, l'utilizzo dei semi in qualche modo come dire, valorizzando la brevettabilità e diminuendo la biodiversità eh, con un concetto semplice che i semi devono essere il più possibile omogenei. Noi crediamo che invece i semi debbano essere eterogenei, che debbano essere sviluppate eh, culture locali, tradizionali, debba, essere, debba esserci sperimentazione e libero scambio dei semi tra piccoli agricoltori, ortisti, tra gli agricoltori evolved a law of the seed um, through Navdanya International and the International Commission on the Future of Food, which is available in Italian, It's, I know copies are there. And the way the movement for urban gardens, public lands and seed freedom can converge is as a first step joining the movement against this proposed European law which will deepen the crisis in every place.